No. Ho scritto un ragazzo e gli ho detto Sei proprio sfigato Però non ha risposto Buon day Benvenuti in questo nuovo video Quanto mi mancava dirlo ragazzi Ma quanto tempo è che non faccio video Incredibile Siamo tornati Questo è un buon 2019 ragazzi oh, Ciao Martina Mi mancava un sacco vi giuro Fare video Ero lì che tremavo dalla voglia di tornare Però dicevo Torno Non torno torno Non torno Torno o non torno. Torno o non torno. E sono tornato. Ah, allora raga, non iniziate a dirmi tipo farai video tutti i giorni anche adesso? No. Wait moment, dovete farmi riprendere la mano. Poi si vedrà. Iniziamo con un video quando mi va. Vi spiego meglio perché praticamente ho notato che comunque facendo video tutti i giorni mi sono ripetuto un po' di volte con alcuni video. E mi avete commentato anche tipo uh, non fare più questo tipo di video. L'hai già fatto, cose così. Quindi vorrei evitare di fare video uguali, ripetermi. Vorrei fare video. Quando ho voglia, quando ho le idee, così non vi annoio Sono a casa dei miei genitori e oggi, mi raccomando, mi sono dimenticato di dirlo perché non sono più abituato a fare queste cose Lasciate già un bel mi piace O l'avevo detto? No, non l'avevo detto no. Lasciate già un bel mi piace e commentate con hashtag nuovo iscritto, anzi no, nuovo iscritto no Con hashtag buon 2019 Visto che questo è il primo video Nel frattempo mi sono tagliati i capelli, sì e Pian piano sto tornando castano, Cioè, non si capisce più niente, insomma Oggi sono qua per fare un video con mia sorella, visto no. che a voi piacciono tanto i miei video con, i video con mia sorella, oggi sono tornato con un video con mia sorella. Ci scambieremo i telefoni per quanto? 24 ore? Perché? Lo Facciamo tutto il giorno, ci scambieremo i telefoni, ok? Non ho capito, o hai qualcosa da nascondere? Eh? eh? Quindi ci scambieremo i telefoni per 24 ore e dobbiamo tipo fingere? Cioè io prenderò il suo telefono e se dovesse arrivare qualche messaggio dovrò fingere di essere Martina, lei dovrà fingere di essere me. Cosa succederà? Boh, io so che comunque ne combinerò delle belle con il suo telefono. No, t'ammazzo, ammazzo, giuseppe, dai. Sì, sì, sì, sì, tutti quei ragazzi che ti scrivono li mando a quel paese. Eh. <ride> sì, sì, sì, sì, ok. Ora, prima di iniziare il video, cioè, allora, iniziamolo subito, quindi dammi il telefono. Aspetta, finisci la partita. No, finisci, eh, finisci la partita, segnami il telefono. Grazie, prego, ciao. Okay. Io ti do il mio Eh, okay. password? Sì, invece ci siamo scambiati il telefono e la password non te la dico Ah no, anche I tu ce l'hai <ride> La mia password è Ok, ci siamo appena scambiati i telefoni Io ora mi vado a fare la barba e poi ci sono Nel frattempo però il telefono ce l'ho Ah, poi volevo dirvi una cosa ma mi sono dimenticato Ah sì, volevo dirvi che sicuramente arriverà il momento in cui ricomincerò a fare video tutti i giorni Però non subito vi avviserò, voi attivate la campanellina al canale che io vi avviso quando ricomincerò a fare video tutti i giorni perché adesso mi sono messo anche a fare video su Instagram. Cioè, prima ne facevo già, ma ne pubblicavo uno ogni morte di papa. Adesso ne sto pubblicando davvero tanti. Quindi è una cosa che comunque mi impegna. Se volete seguirmi, anzi, no, anche se volete, dovete andare a seguirmi. Giuseppe, trattino basso, trattino basso, barbuto. Trovate dei video anche lì, faccio dei mini prank, uh, delle robe. Tipo, l'altro giorno mia mamma gli ho versato un litro di latte in testa, per farvi capire. Comunque, alla famiglia adotta, Quanto mi mancava, fai, mi Ho l'Alzheimer, eh, non la doccia, la barba. Per evitare di chiedere sempre il codice a mia sorella mettimi a fuoco Sì raga mi sono fatto la barba eh Quanto sono cambiato Sembro un bimbo Allora per evitare di chiedere la password sempre a mia sorella Mettiamo il face ID Inserisci il codice E come si fa a metterne un altro? figura Vabbè ora metto il mio face ID e cominciamo Perfetto adesso ho il possesso del telefono di Martina Tac Oh, oh, oh. Cosa vedo qua? Oh. Chi è sto tipo qua? Chi è sto tipo come sfondo? Eh? Il mio amico Un tuo amico? Sicura? Sicura? Sì. Sono geloso, eh? Eh? Ah, no. mm? Speriamo sia un amico. Speriamo sia un amico. Capite io? Oh! Oh! E allora come fanno a vedere cosa faccio io? Eh, fai registrazione schermo. Tieni la telecamera e mi vado a bere un caffè. Sì. Oh, vado a guardare cosa ti riguardo. No? Eh tu? Allora, non so cosa fare. <ride> ecco, andiamo a vedere gli tuoi messaggi. E eh, cosa le rispondo? Eh, ah, devi rispondere proprio qua. Non devi chiedere a me, Marti. Eh, capito. Io non devo sapere nulla. Non <ride> lo so. Io intanto faccio un'insta story sul tuo telefono. Ma chi è? Faccio un'insta sul sul telefono. Ma chi, chi tel è questa? È una mia amica. Mm. Non mi schiaccare nessuno, non ti preoccupare. Amica, faccio no? una storia sul All tuo allora. telefono. Favere, ah, ragazzi. devo fare la registrazione a schermo? Ragazzi, ho rubato il telefono a mia sorella. Quindi oggi ci sarò io sulle sue storie. Bah, il Va, <ride> Oddio raga Ah, oh, Ma a parte che ho fatto la registrazione Raga ma io sono troppo buona, non va bene sta cosa Vado su Instagram a fare una, una storia quindi poi è inutile che registro lo schermo Buonasera a tutti, ho rubato il telefono a Giuseppe di oggi Vedrete solo me qui <ride> Allora ho rubato il telefono a Giuseppe quindi niente Vedrete solo me oggi qua Vabbè io riposto la storia <ride> Eccomi, il ritorno del padrone. Allora, andiamo a rispondere a qualche messaggio. Allora, vediamo con chi messaggi. Martina, ci sono solo, solo ragazze qua. Bea ci scrive: Puoi stare in chiamata? E adesso le rispondiamo. Puoi stare in chiamata? No, non voglio. Ciao, <ride> non riesco a scrivere. Che tenere la nostra foto come immagine. Whatsapp. Poi, vediamo la gang delle wings. Mi state. Ops, oh, mi sa che qualcuno dovrà dare, dare delle spiegazioni a qualcun altro A fine giornata Lo so, faccio litigare con tutti Ora lo facciamo litigare con Vagnato Perché non lo so, perché ce l'avevo qua e quindi so. Però cosa gli posso scrivere? Oddio Non so cosa scrivere Cioè, dite che si chiamano fra tra di loro Boh, cioè io, chi li capisce, i maschi Allora sì, dai, gli scrivo... <ride> non lo so ho fatto Oddio, che ansia, raga. aspettate No, allora, se visualizzo però, se non è una merda Però, vabbè, si fuoco Vabbè, gli ho scritto a me deluso, raga, ma come niente Sta scrivendo Sta scrivendo Sta scrivendo, no, sta scrivendo Non Va bene, sta cosa Sta scrivendo Oh, mio Dio Aspettate <ride> no, Aspettate Allora, eh Fagnate furbo, ma io non credevo fosse così intelligente. Dai, da, da, da, credevo fosse stupida. Ma cosa gli scrivo? Ah, non lo so. Aspettate adesso. Lo facciamo aspettare perché dobbiamo fare gli stronzi. Intanto lo facciamo litigare anche con Borroni. Cosa gli scrivo? Borroni? Scrivo anche a lui, mi è deluso perché ho originalità. E eh, ma poi cosa mi invento? No, gli scrivo qualcos'altro. Sono di nuovo io al comando, ragazzi. Qua big news. Allora sposto tutti incazzati. Qua abbia risposto, no davvero cosa ho fatto. Adesso cazzo, ok, ok, eh, ok, ok, ok. Ma il motivo, non capisco se è ironica o se è seria, pure io anche perché non abbiamo fatto niente. Abbiamo risponde Ma che c'è di voi? No davvero che cosa ho fatto. Allora scriviamo anche qua. Allora scriviamo questo che si chiama capezzolo. No? Adesso facciamo una storia su Instagram. Indovinate, chi torna su YouTube, proprio io. Ok raga appena risponderà qualcun altro vi terrò aggiornati <ride> Qua sempre coca combinando i peggio cassini Ciao gente mentre aspettavo ho scritto Allora Non so quanto si legga. Vabbè fatto sta che gli ho scritto e Mi hai deluso e lui, Sarà uno dei tuoi giochini Oddio non mi metti a fuoco Sarà uno dei tuoi giochini dove eh, devo rispondere strano Non so serio come vai e Non so cosa dirgli quindi visualizziamo e non rispondiamo Mattio gli ho scritto Mattia ho fatto una cazzata cosa è successo ora mi devo inventare qualcosa perché non so cosa dirvi Non so cosa um, allora, dirvi pensiamo prima perché ho visualizzato e non ha risposto Cos'hai kico? Gli dico che mi sono arrivate voci eh, che ci sparla dietro Anche se non ci crederà mai perché comunque Giuseppe e Gabriele sono stralegati quindi boh um, Dico mi sono arrivate voci punto No raga non ce la faccio io a fare gli scherzi, cioè. Matteo ho fatto una cazzata, cosa è successo? Che cazzo ti dico? Allora, uh, allora, appena mi viene in mente qualcosa registro, giuro. Aspettate, devo pensare. <ride> Mentre pensavo mi è arrivato un messaggio da bagnato ma ha scritto anche le <ride> voci. Che cazzo ti dico? No, non lo so. Oi, aiutatemi! Raga, io vi chiedo aiuto su Instagram cosa devo fare. E eh, eh no, perché poi vedono lì... No, non so cosa No, non so... No! Non so... no! Shhh, niente! Ma perché non ho idea? Credo di aver appena fatto una cazzata perché ho scritto a Matteo che ho venduto la macchina dei miei... Ma sta visualizzato? Sta visualizzato! mi sta cagando in mano Raga, visualizzate e sta scrivendo non si vedrà mai neanche... Il tuo telefono è impossibile da usare, fermi tutti. Ora si vede forse? No, non Giuse, ma come fai tu a riprendere il telefono? Io non riesco. Sì. Ok, fassa il comando. No, aspetta, non si vede. Allora, l'ho detto a voce cosa ho fatto, ma non si vede. Guarda, ti devi allontanare un po' il telefono. Così. Figa. Oh. Ok, ciao, leva tutti. Ok. Oddio Mi ha scritto Ma serio? No raga ma non si vede niente ok Ma ti ho fatto una cazzata che successo sono venduto la macchina di miei ma serio E ora non so cosa scrive Intanto andiamo a vedere Magnato Eh ups. Ok Magnato in invece mm. Mi sono arrivate voci Che voci Aiuto La luce è più soffusa adesso accendiamo le luci che qua si sta facendo sera Mettimi a fuoco Ok ragazzi qua hanno risposto Grandi news big news eh? Allora <ride> Raga qua sto combinando il degenero Su whatsapp di mia sorella Allora capezzolo che gli abbiamo detto Come hai chiuso ha risposto perché Senza vaccini senza niente Invece Bea Ha risposto abbia almeno le palle di rispondere No adesso ho scritto Grazie per avermi fatto prendere un infarto <ride> Mi sa che già sgamati Scriviamo ad Aaron Che è questo Aaron? Non so chi sia questo Aaron Ma adesso li scriviamo Figato <ride> Poi io voglio sbirciare un po' Cosa c'è mia sorella nella galleria Mi sono fatto di XXX X -X -X, tutte le foto di XXX Mia sorella è fissata con XXX e biondo Infatti eccolo qua biondo Belle foto di mia sorella ragazzi Le belle foto di mia sorella Raga fate tutti uno screen a questa foto Fate tutti uno screen E pubblicatela ovunque su Instagram Taggandomi a mia sorella Ragnata mi ha inviato un audio Perché gli ha scritto se è sfigato Adesso non gli ho scritto così perché eh, non so che scherzo farli quindi, cioè non ho un motivo per qui essere incazzata con lui quindi gli ehm, ho dovuto dire così cosa così ci girerà attorno gli do spiegata cose così e a mattina invece ho detto della macchina e lui mi ha detto così a caso Ora faccio anche vedere la chat raga mi sa che borroni l'ha sgamata borroni Oh, mi stai facendo uno scherzo o ho già sentito una cosa così? No, fra sono serio, gli scrivo. Zio, ci stai girando troppo intorno. Non mi piace. ci Devi studiarlo meglio. Ma raga, ma io non sono capace. Che cazzo devo fare? Allora, niente, gli ho scritto. si ne è sfigato davvero. Da te non me l'aspettavo. E mi ha inviato questo audio che gli ho fatto sentire. Eh, ma in che senso hai messo in affitto la macchina e l'hai venduta? Raga non so, ho sparato la prima cosa che mi è venuta in mente Cioè l'ho presa dal prenga Barbara D'Urso sta roba Quindi non, non mi rompete. Perché non so più cosa dire, sì Allora um... schifo, eh, non so come ho fatto Sono idiota. Comunque prima mentre non avevo la telecamera Ho anche fatto un'altra storia Dove dicevo che Giuse Ha ah, il mio telefono e niente Adesso devo dire un'altra roba Mi sono scarata di taggarmi Sono un genio Questa sono più o meno io sul mio profilo Instagram Un po' sclerata niente, Seguitevi su Instagram Mi lascio Dove qua Ah no no, non ho risposta bagnato Ti uh, scrivo dovresti sapere cosa hai fatto Allora gente Ora faremo Lo scherzo del sito. Vero. Non mi uscirà mai. Però io ci provo. Scriveremo a un'amica di Giuseppe che io conosco. Nel senso che so chi è. E scriveremo che siamo innamorati perfettamente di lei. E intanto che risponde, ho intenzione di guardare un po' delle sue foto. Mamma vabbè, io adesso la cerco e vediamo. Gli screen cioè, ma guardatelo. Che cazzo mm. fa? Non direbbe mai Giuseppe ma neanche io Mi sta chiamando Le chiudo Le scrivo che non posso parlare Ok stai scherzando Ma perché i miei scherzi non funzionano giusto. Cosa le scrivo No va che sono serio Questa me la paghi Perché mi hai rovinato un altro scherzo Ti odio allora facciamo una storia a caso, non lo so. E questa non risponde, Giulia, devi rispondermi. Vabbè, eh, do la telecamera a Giuseppe perché almeno registra qualcosa lui. Sperando che non abbia fatto cazzate. Boh, eh, Ciao. Ah, Cosa che stai facendo col mio telefono? Basta, è scaduto il tempo. Ridammelo. Tieni. Basta. Guardatelo che stalker, amici, dai. Ma ah, ero su Instagram, non anche io su amici, amici no. Hai visto qualche foto di biondo? Me l'hai salvata? No. Ecco, sapevo io. Che bagnato ti ha visualizzato e non ha risposto. Sì. Grande Gabri? No, grande Gabri niente, Gabri. Sono arrivati le voci, Gabri! Ti ammazzo, Gabriele Per colpa tua, non mi è riuscito lo scherzo. Ti sei andato a vedere la galleria? Si sì. no. <ride> Ho anche detto di fargli gli screen e postarli su Instagram Ma quante foto ti fai? Cosa hai scritto Giulia? Mi ero innamorata di te, cosa sei un Eh, devo vedere io adesso cosa mi hai scritto Brutto Raga, Ho scritto un gruppo a caso, non so Ho un gruppo di amiche Ho un gruppo Ho un, un gruppo di amiche Madonna. Il gruppo della casa. Poi sono andato un po' a sbirciare Nella galleria No. Ho scritto a un ragazzo e gli ho detto Sei proprio sfigato Però non ha risposto Aaron <ride> Sei scemo Sei scemo Allora ragazzi il video termina qua Spero vi sia piaciuto Hai scritto a capezzolo A capezzolo okay. <ride> No Spero vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non siete iscritti come stai controllando, ho scritto un botto di gente, controlla, controlla Poi ho fatto un po' di storie col tuo Instagram Tu ne hai fatte col mio perché ero sul tuo Instagram, ho visto il mio Seguiteci su Instagram, Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto e Martina trattino basso trattino basso barbuto Ho già detto <ride> Come non detto <ride> E niente, noi ci vediamo al prossimo video, questo 2019 sarà pieno di cose sia qua su YouTube che su Instagram Restate sintonizzati vi mando un bacione E consigliatemi nei commenti qualche altro video da fare Che vi piacerebbe vedere con mia sorella Saluti o sei fai fuori. la meno educata? Sei fuori Ehi puoi fare in chiamata No non voglio Ciao Ma sei scemo si Visualizza meno male Le ho scritto che era studio di cace Che sai com'è Saluta non meno la educata Ciao bellissimi Bella